Allora, siamo nel bosco, si sente la sinfonia dell'acqua e anche di sotto ma anche di sopra che sta piovendo. Io ho scritto un racconto che si intitola Una volta nel bosco, è la storia di un uomo che sin da quando è bambino ha sempre lo stesso sogno. C'è una ragazzina vestita di bianco, capelli lunghi, che suona il violino e questo sogno lui lo fa, cioè lo ossessiona fino all'età adulta. L'età adulta fino a un certo, a un certo punto uno stormo di gazzolate irrompe violentemente nel salotto di casa sua e fa in cerca di tutto e distrugge tutto, però lascia un fagotto, a che lui si avvicina, vede cos'è questo fagotto e capisce tutto, capisce perché ha fatto quel sogno, capisce perché l'ha fatto ossessivamente e soprattutto capisce se quella ragazzina sia realmente esistita. Una volta nel bosco, dal mio sito in digitale, pasparlo.